Ciao a tutti ragazzi, guarda, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo su Killing Floor 2 L'ho acquistato <coughs> di recente e, e niente, ho pensato di portare sul canale questo gioco Dato che eh, Nel... appunto la... Mi pare lo scorso eh, Appunto martedì ho portato eh, Call of Duty 4 Adesso ho deciso di portarvi un altro gioco Che è Killing Floor 2, sono ancora a livello 0 Sì, col medico Mentre invece Col Berserk doveva essere al primo o al secondo livello, ora non ricordo. Ho deciso di... così... cambiare. E niente, allora... <coughs> Cosa c'era da sapere su questo gioco? È il secondo episodio di Killing Floor 2. Che... È, mh, appunto un gioco... Da fino... A fino ad ora, per quanto ho potuto provare, è un gioco abbastanza... diciamo, fantastico. Per chi se lo fosse perso, anche il primo. Era qualcosa di spettacolare come gioco. Ma eh, l'ultima volta pensi di averci giocato circa 3 anni fa Quindi va bene e... E niente, su sto gioco ogni tanto dopo una serie di... Pff, non ho mai capito come funzioni esattamente Dopo una serie di headshot, eh, neanche mi ricordo e... ci, ci, ci sono dei momenti in cui appunto la... Pff, ci sarà una sorta di momento rallentatore in cui eh, Appunto Andrà tutto rallentatore, rallentatore faci, Faciliterà Non so parlare E la, la possibilità appunto Di fare headshot eh, Sui zombie eh, In questo gioco ci sono Vari tipi di zombie E io ho sbagliato A cambiare arma Ok E eh, questa che, che arma è? Non lo so Non mi è usato il medico Perché anche Ecco Una roba Molto interessante Su questo gioco A seconda della classe Che scegli Appunto Hai poi Delle, delle armi appunto Differenti e effettivamente devo togliere la musica Perché col culo che ho è copyright Quindi Ok E eh, giusto E eh, alla fine di ogni round appunto Bisognerà andare in un determinato punto In cui si potranno comprare appunto degli oggetti Armi e così via Vediamo eh, un attimo Allora Dio ma che laggata Cioè io sto anche laggando di mio Non livello di FPS ma Medico Ok no. E non ho abbastanza soldi vivo. Niente, vediamo se qua posso comprare. un oh, ufficio la pompa. Se no è una cosa che c'è. Il mitra Ma si può comprare anche se non sono di quella classe. Direi di sì. Direi assolutamente di sì. Fa vedere. Direi di sì, quindi posso comprare anche se non ho quella determinata classe. Questa non, non, non lo sapevo. E di qua ci si può buttare, ok. Questa cosa qua mi mancava. E... Ecco lì davanti mega pompato Wow ho fatto solo 6 kg Ottimo oh, In questo gioco se ricarichi per le munizioni No, ok non va a caricatori okay. Molti giochi <coughs> Non so come si Quale sia il nome di tale sistema Ma appena ricarichi diciamo perdi tutto il caricatore Quindi se ci sono rimasti dei colpi all'interno E mi pareva che ci fosse anche questo gioco Invece mi sbagliavo. Io li odio sti colpi Sono quelli invisibili mi pare anche che No, non mi ricordo se questi o altri diventano invisibili dopo un... un tot, no. Allora, come si cambia? Io voglio colpo singolo su sto schifo, ok. Ma muori. Però se sto gioco ti possono prendere, bla bla bla, se possono i miei amici normali. <ride> non l'ho visto. E ero troppo impegnato a sparare quella testa. Un gioco fantastico da... Ho la F che non funziona Ho <coughs> 150 di ping No, 120, dai, migliore e sto, sto facendo un aggiornamento al cellulare E me ne sono accorto corto ora Ma esplodi Dio, cos'è stato? La Molotov, cos'era? Ah, no, è il tipo che spara le fiamme lì, Sì, cos'è? Oh, non posso oh. Oh. oh! Puoi spostare la spazzatura. Oddio! Sto scimmiando questa roba. Bom bom. Ok. Ok. Calmi tutti. No, ho tirato due granate. Sono un.. Ma se granate curano. Ah no, allora, un attimo Secondo me sono, ah, se non ho capito male, sono curative per noi se ci passiamo sopra E forse dannose per loro, non lo so O forse, boh, sono solo curative per noi Abbiamo capito, esplode sto cosa pure, no? Ciccio bomba Ciao Dio, com'è rimasto questo Caridissimo Cosa è stato? Si, sì, vabbè, il tipo che tira i razzi, ciao Si, sì, ma pianti di tirare i razzi. È rotto. Ok, muore. Ammazzati. Dove vuoi is andare? Panzone, ciao. Aia, ah, yeah. qualcosa che mi picchia. Maddio, oh, ma sono invisibili. Vedi che c'erano quelli invisibili? E eh, io ricordo tutto Se me lo ricordavo, ricordavole eh. Ok, per vendere così Vendi, sì Non vale la pistola, ovviamente non si può vendere quello che sapevo Riempi, riempi Il bisturi Devo capire come si usa Io direi di prendere poi il Kalashnikov Dai, ci sta Sì ancora vivo Dio il panzone Ciao Esploso Oh my god Esploso C'è una sirena Da qualche parte A ah, Ipotizzo sia Oddio cos'è stato Capisco dov'è Ah Eccola Ciao Mori Rip <coughs> Rip sirena Data completata Capanna dal mercato Fia col bisturi No, non si può lanciare Ci sono tipo i coltellini da lancio Che figata sarebbe Oh, il kalashnikov, raga Kalashnikov, vai, vesti Vendi Riempi vai Bestia Crashato il gioco no? Ah, eh eh eh Che ragazzo guarda è proprio Black Block Arriva qua spacca le macchinette Ah, ora ricordo Puoi usare tipo saldatore mi pare E chiudere qui Sì Ah, anche nel primo a fare, però non mi ricordavo Qua non, non mi ricordavo che fosse. E direi che va giù molto facilmente Io la tengo su, frega niente È vero, però si deve anche ricaricare sta cosa Eeeh, uh, ora lì, effetti rallentatore Ok, basta, Lasciate entrare che vuoi uccidere qualcuno Scusa, al mirino che figata Non ho più l'idea di Che cosa voi possiate vedere qui Perché è Tipo troppo buio Magari Ci aggiungo qualche effetto E <coughs> Rendo più luminoso Eh intanto sto facendo una roba al telefono <coughs> No cambia No Colpo singolo Come si cambia Non è questo è questo Oddio, con i visibili Muore No Mega problema Col Kalashnikov non si può usare il... Si può usare la torcia Oh, cosa sono ste urlo? La sirena! Quella è la sirena Quella, non quella che avevo ucciso prima Questa è la sirena Boh, morta. A casa A casa! Cosa sto dicendo? A casa! Siamo sì, mica su Quattro 4 uh, fa vedere? Ora si sì che si ragiona Ok Non so. penso che sia storto però <coughs> Se premi R fa tipo l'animazione? Se... Posso aprirmi tante volte e fa vedere... CHE FIGATA! Questo è un vero gioco! Vero gioco. Un rinculo perfettamente controllabile! SÈSÈSÈ! <susurra> Cosa è Madonna! Ok Ok, ci stiamo facendo, quante kill ho fatto? <ride> Tanto ma c'è un'altra scena. Ciao! Stiamo scoppiando tutti ma va bene. Wow! A rallentatore pure. Interessante Ma fa però un po' sto pistole Questa sono su mezza storta, non ho ben capito eh. Se! Sì. E io devo tirare giù questo coso con le pistole Wow! Ho preso un colpo, Dio E cos'è? Fado 360 quello lì quello oh, nooo, scopo eh. No, non, non, è gran, non sono granché queste due pistole Cioè non sono malissimo però Cioè il mitra è più figo E Se volessi chiudere sta porta? No, no ci sarà quasi nessuno da quella porta Adesso l'aprono E eh dai, sei lento ah! Ok, eh, sono arrivati tipo i mille Tutti insieme, hanno distrutto la porta E eh, io sto morendo Sento robe, Ahia. Ok, non avere la torcia può essere un problema Sì, perché questi non si vedono Ehm... Um, Scusa C'è un'altra sirena, ok Vabbè, so... Ah, mamma mia Ah, vedi Dio, m'ho avvitato addosso Beh, che schifo Va muore Uuuh, okay. che Mega effetti Allora Oh adesso abbiamo un po' di soldi Più o meno eh, Allora Direi che possiamo vendere questo E cerchiamo questo Ok ci compriamo qualcosa di decente Decente non c'è nulla Scaracca Sennò c'è Uff uh, Faccio la pompa automatica Sbagliato Mega fail Eh fucile d'assalto, sì. E poi, tipo un fucile qualcosa. Che sarebbero questi cosi? Ah, vabbè, comperò il prossimo round. Vuol dire, riempie almeno quello. Che figato. Ma cura sto coso? Forse no. Vabbè. Oh allora. Cosa è se io premo X? Ehm mm. Aia Sirena Eh uh, stai calmo Eh uh, 360 attenzione Allora se io tipo miro C'ho cioè alcuni amici mi faceva quella roba strana Ah ok v eh eh sì avevo ragione io <ride> Dio Ok Quindi sì, con la X comunque cure i compagni <coughs> Con le armi da melee Quindi con tutte le armi da melee Vabbè Ok possiamo <coughs> Ah va bene dai Come si fa a lanciare i soldi? Mi ricordo Controlli Combinazioni Lancio dei soldi Ah, con la B, ok Con la B Quanti soldi ho? 2002, ok Ce ne ho guadagnati tipo 500 Fottuti di qualcuno, ma va bene Sono ricchi, cioè Vabbè, io sono il più ricco, però Vabbè, ci sta dai. Munizioni Adesso direi che Fucile a pompa lo voglio Voglio troppo, però Sono una figata Ok è quello lì il commerciante sì. Ah oh, io ora Voglio fucile la pompa Quello quello figa E eh no Cosa sono sti cosi? Boh non ho, non ho ancora capito Eh posso prendere fucile la pompa a Quello del medico. Eh dai prendiamo questo Here, money. Here we go money talk. Here comes the money, money, money. Finiti Ok basta Ah Tu cosa vuoi da me? Sì ciao Sono volato via E basta, c'erano tutti con me Aia Dai Sì, vabbè, ma c'erano tutti con me, cos'è? Che cosa, come stai girando? Ciao, oh, bel ragazzo! C'è una sirena Ed è dietro di noi Ah, la granata che ho tirato, scusa Davanti epatica. Ciao, non ho più colpi! di Aiuto Aiuto, Aiuto. Aiuto Ok Ero stravicino alla morte Dai Prima di fare la Mega pila di soldi Devo minimamente comprare qualcosa Here comes the money Here we go Here comes the money Money money money Dalla dalla <ride> <ride> Finiti tipo quanti saranno ma sei arrivato vado mai a lavorare ciao bello quanto sei sexy Ah sei già lì, ciao Spero sì, lasciami stare, io sono bravo E dove sarebbero questi indicatori di granata? C'è uno scudo No no ho no, ben capito Ma dove è uscito quello zombie Aia Sch No no Volevo ufficiare la pompa io Che ho visto la spazzito Cos'è uno scudo? Eh, ti pareva Ciao, ti voglio bene <coughs> E basta Io faccio la pom Esplodi? Ah vabbè, ci vuole una vita Aia No, non prendere me Dai, ti sto simpatico Dio, guarda! Ruggendo. Ancora vivo eh Non si arrende mica e Dai E muori No No No non ho fatto niente io Non ho fatto niente io Sì Vittoria Ah sono anche salito a livello 8 Yeah, difficoltà era tipo normale. Non voglio immaginarmi... Infatti posso muovermi, sì. Se... Ah, in terza persona. Figata. Mica jump Bom. Mi si pare che fosse, sì, 10, vabbè, 10 round. E... Easy. E... Easy. Bene, ragazzi, questo... Killing floor 2. E... Una figata. Vi consiglio di comprarlo. E se tipo io volessi uscire, ok così. Per della partita, a oh, livello 1 col medico, almeno quello. Bene, ragazzi, questo è GameFront 2. Vi ricordo che. Potete acquistare su Steam a un prezzo di circa 20 euro, 19 qualcosa. Oppure in giro potete trovare anche su qualche sito la Kia a 14-15 euro. E beh, ragazzi, direi che l'episodio di oggi termina qui. E ci vediamo con il mio prossimo video. Ciao a tutti!